Zombie Apocalypse, ciao a tutte e ciao a tutte! Allora, nuovo video aul farmaceutico, perché questa volta sono andata in farmacia. Sta eh, vabbè, si tal caso che sono andata in farmacia eh, oggi pomeriggio, ovvero questa sera, quindi il video, come lo vedrete, così è eh. e nulla. Ho fatto oggi un breve, una breve passeggiatina da tutte le parti, ma vabbè, ho fatto un giro anche per il mercatino stamattina e niente, quindi andiamo al dunque. Dunque, mi ho fatto anche una bella doccia, per dettagli, non so se ve sono, quello che ho detto. Questo è il sacchettino che vedete che nella miniatura di, del mio video, quindi niente, adesso eh, mi munisco di. Perché non so se dirvi tutti i prezzi o meno, ma ci provo allora. Totale complessivo 32 euro, quindi va bene così, questa è appunto della farmacia, come potete ben vedere, Ops, Non lo so, comunque nulla. Volevo eh, farvi vedere che ho preso una crema perché questa crema qui ovviamente mi era terminata ma era un'altra uguale a questa perché non so se sia uguale o meno ma tanto le devo tagliare perché qui come vedete è chiusa non so se si può intra intravedere si sì, è chiusa e quindi è della Vichy è per pelli secche non, è per pelli molto secche no non miste come voglio dire secche barra eh, non neanche anche irritate Ehm, vabbè non importa casomai ve lo scrivo nell'info box o nel montaggio comunque si sì, sentirete la, la, la, la stufa in, non la stufa la. Vabbè niente. Allora comunque questa è costata 18 euro. 18 euro, si sì, vede. 18 e niente, il pecca adesso ve l'ho apro, tanto prima o poi l'andrò a utilizzare. Sempre se so, che c'è. Allora, questa è la. ecco qua, come vedete da. The witch, posizione di bellezza, l'ho vista anche lei, quindi è tutta colpa di The witch, posizione di bellezza, Caterina. Ecco qua, vedete? Questa è la crema che ovviamente andrò a mettere mattina e sera, da qui non si fugge. E quindi questa è la crema che non so se l'ho vista da lei o da altre, comunque sia. Questa è, contiene un paio di 12 mesi per 50 ml di prodotto, non si vedrà mai una fava. Ma però, vi assicuro che questa crema è buonissima. Ce l'ho provata altre volte mi e mi strapiace. E vi questo è l'ovo di Vichy. Comunque, io la pe pelle è molto sensibile. Sensibile, e verrà secchissimo quanto. Questo lo vuol dire lo termine secca, sensibile Poi, cos'altro c'è? Se non faccio vedere tutto qua, costa. 14 euro, non poco ma molto, non 19 come dicevo l'altro giorno a mia nonna, ma bensì 14 euro, sono tanti, però ne vale la pena, intanto devo terminare quella che è un bagno, ce n'è fino a qua, un goccino, ma quel goccino fino all'ultima goccio lo voglio terminare, questa è pura, pura, una mousse comunque, una mousse, detergente illuminante rinfrescante tra l'altro non sì. lo dice però per me, io mi sento bella fresca la pelle quando lo utilizzo vabbè che ho altre acque micellari però questa mi piaceva morire perché mi strucca mi purifica tutto quanto ma vabbè, il purificante è a parte comunque nulla, questo mi piace la, la preferisco ad altre acque micellari la Garnier è top però anche questa fa il suo sporco lavoro questa ce n'è, 150 ml di prodotto per un paio di 12 14 euro. Poi, poi, poi, fa. campioncini che vabbè, questi sono della Michel Munziker, mi sono stati dati se non erro, sì, Michel Munziker, alcuni, tutti quanti, che ce li divideremo qua in famiglia. E poi ovviamente mi hanno dato tanti campioncini altri di Vichy per eh, antimacchia o oh, oh, che ne so, no aspettate, per distensione delle, delle rughe, queste cose qua, rughe d'espressione come si suol dire, cioè non ho capito male io perché mi hanno spiegato più volte ma io vabbè, no comment non è che non me ne intendo, però, prima voglio capire bene di cosa si tratta comunque. Crema viso illuminante, anche questa è una linea. Sempre di Michel Unziger, che adoro tantissimo e stimo. E ho saputo. e Vedo che fa anche tanti trucchi, comunque top eh, ha delle palette. Allora, i campioncini, poi vado all'ultimo prodotto che eh, si tratta del senso c'era V questa l'ho vista da Caterina, um, The Witch, posizione di bellezza, è sempre lei, sì. E poi un'altra della Roche Posay che è da un detergente, questo, questo è un detergente e questa è una crema in mousse. Sì. Oh, mi è caduta, sì. Qua mi cade, se non è, non è un mio video, se non mi cade nulla, vabbè. Questo invece dovrebbe essere un anticellulite, come mi è stato detto appunto in farmacia. In farmacia sì. Da 12, 12 mesi di Pau per 15 ml di prodotto. Ok, benissimo. Poi... Ultimo prodotto, ma non per impagoglia. 5,30€, vabbè. No comment. Mi pare che a sapone profumi lo pago di meno. Sono nero. Tipo... Il prezzo somiglia quasi, se non erro, alle maschere viso già, e alle, anche alle acomicella della Garnier. Non voglio dire una frottola, però mi sembra di aver visto così. Poi non voglio dire ma mi sembra così. Comunque 5,30€ di Sansodai, dentifricio, che ovviamente l'altro lo troverete nei prodotti finiti beauty mangereci? non lo so lo vedrete poi nell'altro video che questo era il video dell'aul farmaceutico allora tutto questo quanto ho pagato aspettate un attimo 18,19 che cos'è pure al termal perché come dicevo vabbè 5,19 eh? non so cosa sia boh. 23,19 non lo so a cosa si riferisce comunque vabbè Niente, aspettate un secondo. Ah, no, aspettate 18-19. Non so cosa. Ah, ecco, ho capito 18,19 euro. Vabbè, ho capito. E... Sarebbe questa, vedete. Ah, 23 e 19 5 e 19 ah ce lo storno qua ok va bene dai non stiamo lì a perderci troppo in chiacchiere comunque ragazze io adesso metto tutto dentro perché poi questo qui lo andrò a mettere nelle scorte perché quando finisce poi lo vado a ri... acchiappare questo è lo stesso lo devo utilizzare quindi lo metto già in uso perché l'altro non ce ne sta più questo è lo stesso lo metto in uso ma non adesso un altro momento, perché tanto ho la detergente poi questo è lo stesso questo è lo stesso, idem, stessa cosa quindi è inutile cosa lo dico a fare allora questo è lo stesso, lo metto in uso stasera dopo essermi detersi il viso struccata e struccata tutto il resto cremina e annanna e vado di burro cacao Bene, ragazzi. Si è fatto già quanti minuti? 9 minuti di video. Va belone. Allora, ciao ragazze. Un bacio e alla prossima. Un bacione.